Buongiorno, buongiorno a tutti, saluto i partecipanti al dibattito, saluto i nostri panelist. Come sapete il tema di oggi è eh, il grande pacchetto che ha presentato e ha confezionato ieri la Commissione europea eh, per aiutare il rilancio dell'economia in Europa dopo eh, questa tempesta terribile che è stata eh, la pandemia anche per il lavoro economico e produttivo. Di tutto il continente non soltanto eh, dell'italia e anche purtroppo proprio il fatto che abbia colpito tutti eh, renderà probabilmente un pochino più semplice aiutare anche di apprendimento eh, saluto i nostri i nostri panelist che sono maruccia feroni che è il fondatore e presidente di facility life che è una grande realtà eh, che ha posto preso tutti nel corso di pochi anni è diventata importantissima, ha sviluppato un software brevettato di 46 paesi e ormai è uno dei protagonisti assoluti del, del settore in Italia e evidentemente non so. Poi abbiamo Antonio Barreca che è il direttore generale di Peters Turismo con l'Industria, che rappresenta una delle categorie più colpite della pandemia e Luigi Scordamaglia, eh, consigliere delegato di Filiere Italia, che è quella eh, meritoria associazione che eh, raggruppa tutta la filiera alimentare italiana, praticamente dalla terra alla tavola, eh, passando per la grande distribuzione, la, la produzione, la grande distribuzione, la, il trasporto, la conservazione, tutto ciò che riguarda l'alimentare in Italia passa per le mani di Scordamaglia. Presidente di fede alimentare per tutto il Allora, quindi ringrazio i nostri tre ospiti, ringrazio Stefano per aver aperto questo incontro, ringrazio Antonella Denti che si occuperà della, della regia del nostro incontro. Dunque, cosa ha presentato la Commissione? Ha presentato un piano certamente mai visto nella storia europea, che è composto di vari pacchetti. Eh, ce n'è una parte da 540 miliardi che oramai è già partito, si sta già, già concretizzando, e una nuova parte che la Commissione ha lanciato ieri. Ricordiamoci la Commissione ha proposto qualcosa che poi gli Stati dovranno approvare e anche i Parlamenti, perché questi 750 miliardi che la Commissione ha messo chiede siano messi sul tavolo dovranno essere approvati dai parlamenti di tutta l'Unione Europea, quindi il processo è abbastanza lungo. La Commissione ottimisticamente eh, ha previsto anche, siccome questo piano eh, andrà a, a regime a partire da gennaio dell'anno prossimo, che è stato integrato questi 750 miliardi con il quadro finanziario pluriennale dell'Unione che va dal 21 a che è lo strumento eh, finanziario sul quale l'Unione Europea realizza il suo progetto. Anziché fare due cose separate, la Commissione ha scelto di mettere tutto insieme in maniera di integrare appunto, al massimo eh, gli interventi e aumentare di fatto la potenza. L'Italia, in in questi 750 miliardi saranno in buona parte 500 miliardi, per due terzi, saranno contributi così tessi a fondo perduto e 250 invece saranno presi. L'Italia, complessivamente, dovrebbe prendere 670 miliardi, 173, però il dato ufficiale della Commissione non è ancora uscito. L'unico dato ufficiale che abbiamo sono, che ci saranno 63 miliardi di, eh, di grants, 68, scusate, però ancora eh, la, la tabella ha scritto quanto ognuno può chiedere, poi non si è obbligati a chiedere tutto, eh, là ci saranno però sostanzialmente delle condizioni le condizioni per azione al prestito sono che i governi presentino dei piani di intervento per il rilancio dell'economia che siano eh, che abbiano e corrispondano alle, ai progetti che l'Unione Europea ha già in, in, in, in campo. Cioè sono sostanzialmente l'economia verde il Green Deal eh, la digitalizzazione Europea e eh, potenziare la resilienza, cioè la capacità di reagire alle crisi alle crisi sostanzialmente in questo momento si pensa soprattutto alle crisi eh, naturali né, nelle quali rientra questa crisi sanitaria ma anche resistere alla crisi a una crisi economica dando una struttura più robusta e qui c'è la parte che qualcuno giudica eh, eh, un po' pesante cioè che la Commissione lega l'elargizione di questi contributi agli Stati alla eh, programmazione e realizzazione di un programma di riforme okay. io ti do i soldi per fare gli investimenti nel turismo digitale nella eh, politica agricola nuovi, nuovi interventi però in cambio tu Paese mi devi promettere che farai delle riforme perché questi, questi settori potranno funzionare meglio quindi la pubblica amministrazione quindi la giustizia e ovviamente le politiche per gli investimenti lo sforzo è enorme, il, il governo italiano ieri è, è dire il brodo di giugiole eh, anche se è un prodotto di giuggiole in questo momento vuol dire eh, far finta di dimenticare che noi avremo più soldi di tutti gli altri, perché siamo quelli messi peggio di tutti gli altri. Cioè questi soldi non sono un premio perché per chi ha vinto una corsa ma sono una ciambella che chi sta rischiando di affogare. Noi abbiamo qua eh, tre eccellenze italiane, come hanno detto. Il turismo, l'agroalimentare e, e alcuni settori del digitale eh, sono molto avanti. Eh, e vogliamo parlare con loro per capire che cosa loro pensano di questo piano e se, eh, se eh, di cosa c'è bisogno in Italia perché questi soldi arrivino e portino frutto: che non, vengano, non si perdano mille rivoli o che restino incastrati nelle banche, come è stato per il piano Juncker, con le banche che si fidavano a aspettare. Come è successo anche adesso con alcuni interventi del governo, 20.0 eh, euro che dovevano prendere le piccole aziende, non sono riusciti ad averli perché le banche hanno difficoltà procedurali Noi abbiamo preparato anche un sondaggio, anzi due, e adesso manderemo il primo, al quale tutti quanti siete invitati a rispondere. E questo lo mandiamo sia adesso all'inizio sia alla fine per vedere se come che piega ha preso il dibattito nell'opinione dei nostri ascoltato. Eh, le imprese italiane sono in condizione di cogliere l'opportunità del piano della Commissione? Sì, no, non so. Ecco, ognuno eh, può rispondere come vuole eh, e poi quando arriveranno i risultati da, da Roma... Eh, che Io direi di iniziare con eh, Maruccia Peroni che è la presidente di... Facility Life, eh, questa è una domanda, che sensazione ha di questo grande progetto? Allora, innanzitutto grazie, grazie per avermi invitata in questo contesto così prestigioso. Beh, allora, è, è stato detto anche prima che eh, il rilancio del, del, del, dell'economia europea è cosa tutt'altro che facile. Soprattutto... Eh, nel momento in cui ci troviamo tutti a essere immersi in un momento di grande discontinuità, in una discontinuità dalla, dalle dimensioni straordinariamente importanti. Non che noi non fossimo abituati alla discontinuità, a dire la verità, perché negli ultimi tre decenni è stata la nostra continuità. Dagli anni Ottanta, quando il digitale ha preso il posto dell'analogico, gli anni 90 quando internet ha insegnato a tutti noi a percepire e, e usare il tempo e lo spazio in modo diverso poi c'è stato ci sono stati gli anni 2000 con la crisi delle dot com e la bolla di, di internet il 2008 la crisi finanziaria generata dal fallimento del, della banca d'affari americana diciamo che siamo stati abbastanza abituati alla discontinuità, mai però delle dimensioni in cui ci troviamo adesso, anche perché abbiamo la concomitanza di avere sia la crisi sanitaria che finanziaria che pesano e hanno fatto esplodere questa, questa situazione. Cosa vuol dire essere in un momento di discontinuità? Vuol dire che, che saltano tutte le regole, che tutto quello che era abitudine prima non lo è più, quelli che erano gli scenari di prima non lo sono più e che bisogna avere una nuova visione, una buona nuova visione e delle nuove regole. E devo dire che eh, quello che è stato presentato come, come progetto, come programma, non si è mai visto, è stata veramente una grande dimostrazione di, eh, di visione nuova soprattutto anche per la qualità e, e la dimensione della, della risposta. Quindi questo grande progetto di ehm, rilancio economico che, come anche prima dicevi tu, si basa su, su due, tre pilastri. Uno è il digitale, fuori discussione. L'abbiamo visto tutti in, in due mesi di lockdown, praticamente si è ridotto un gap digitale che ci sarebbero molti anni. Per, eh, per ridurlo, dove tutti, anche chi era diffidente nei confronti delle, delle, della tecnologia, nei confronti del digitale, voi perché per età o per, perché professionalmente mh, lontano dall'utilizzo di questi strumenti, in realtà si è accorto quanto invece sia utile, quanto invece possa essere eh, buono, tra virgolette, perché abbiamo imparato tutti delle abitudini che chissà se abbandoneremo completamente dal, dal fatto dell'e-commerce del, del di vicinato, no? dei negozi di, di prossimità, al fatto anche, qui andiamo nella direzione dell'altro grande pillar che è il, il green, del, del, del fatto che tante volte non sarà più ne, necessario spostarsi per, per fare delle cose perché ci viene in aiuto il digitale. E quindi cosa, cosa scopriamo sostanzialmente? Che il digitale diventa trasversale, è un'industria trasversale, trasversale che può dare l'infa a tutte le altre industry. Quindi direi che... Ehm, si punta molto su questo, su questo, su questo fattore. Tutta la, la, tutto il progetto che eh, viene definito anche dal, dal nome che porta è, un, è, è tutto giocato sul futuro. È una, quasi una questione di generazionale. No? E, eh, una, una, una manovra di queste dimensioni, con tutti questi, questi soldi, non si è mai vista, l'abbiamo detto. Forse possiamo dire che l'Italia in qualche modo può avere anche avuto la, la, la sua componente in tutto questo. Adesso però arrivano i giochi veri. Arriva, arriva il fatto che ehm, c'è un'occasione sul tavolo che, che non si può sprecare. Non, non, si, si deve giocare nel migliore dei modi. E eh, qui ci sono due temi importanti in questo, in questo ambito. Il primo sicuramente è la mancanza di abitudine nel maneggiare così tanto denaro. E quindi serviranno delle, delle, delle competenze di altissimo livello, Serveranno veramente un, un insieme di competenze anche per avere una visione di lungo periodo, cioè essere in grado di pianificare il lungo periodo, un po' come era stato nell'Italia del dopoguerra. E qui non, non si può sbagliare, bisogna veramente eh, avere a fianco le, le, le menti migliori. L'altro tema importante è invece quello delle, della tempestività, quello del tempo, perché si parla di eh, ammontare importante ma che arriverà. No? Si parla della, della, della primavera del 2021, dell'inizio del 2021, dieci mesi, otto mesi, sei mesi, è comunque tanto perché abbiamo bisogno oggi. Allora dobbiamo pensare ad un bridge per aiutare le, le imprese, per aiutare il commercio, dobbiamo anche pensare a togliere tutta quella burocrazia che comunque continua ad esserci e abituarci a inserire delle regole nuove, perché non si può giocare un gioco nuovo con delle regole vecchie. A Cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che le imprese non sono riuscite ad arrivare a, eh, ad avere i benefici finanziari che il nostro governo ha messo, ha messo in campo, perché c'è un, tutto un apparato burocratico che dice che io do i soldi solamente alle aziende che sono bancabili scusate se io sono bancabile non ho bisogno di forse di aiuto e quindi c'è un po' da rivedere secondo me anche a livello eh, proprio di, di facilità per arrivare a questi, a questi aiuti che ci vengono che ci vengono in aiuto fortunatamente io ho visto eh, un grande allora io vi sto parlando da Pavia Pavia è la città che dista a 40 km da, da Codogno, dove è stato trovato il, il paziente 1 ed è la città dove il Policlinico il San Matteo ha portato avanti gli studi sulla terapia del, del plasma. E quindi sono in una zona dove, che, che ne ha risentito tanto di, questo, di tutto questo impatto così violento, di questo shock perché poi si parla anche di resilienza, ma la resilienza è anche la capacità di, di, di rispondere agli shock, no? E la resilienza è, è una capacità evolutiva dell'uomo, ce l'abbiamo innata, altrimenti non avremmo fatto tutti i progressi. Dobbiamo cercare di incanalarla nel, nel migliore dei modi. Qui a Pavia io ho visto un, una grandissima attenzione proprio anche nei confronti delle dell'aiuto, nei confronti dell'aiuto reciproco ma anche fra imprenditori, tutti da associazioni industriali agli imprenditori singoli ai commercianti, tutti si sono proprio dati un grande affare nel, nell'aiuto, nelle donazioni. Io che mi occupo di, di, di digitale mi sono fatta carico con, con la mia azienda, Facility Live un'azienda che viene definita dai media internazionali the European Search Platform. Cioè sono quelle piattaforme digitali che, eh, se ben utilizzate, possono portare veramente una, eh, una, una ripresa del, del territorio, come negli anni 40, 50, 60 le, le, le piattaforme fisiche avevano fatto dei territori dove, dove venivano portati, portate in motivo di rilancio, così le piattaforme digitali oggi. Noi abbiamo donato alla città di Pavia... Questa piattaforma che si chiama Scopri Città, che è una piattaforma che eh, ha voluto aiutare Pavia nel momento del, della necessità, ma che vuole essere anche una piattaforma per eh, una nuova pertenza, quindi di sviluppo, ehm, dove praticamente tutte le informazioni che fanno a capo una città, compreso il, il, il turismo, l'e-commerce, eccetera, vengono messe a disposizione dei, dei cittadini. Ecco, io penso che se eh, tutti noi riusciamo a capire l'importanza dell'unione, del, dell di fare anche mh, sinergia fra di noi, di noi, capire qual è veramente il bisogno che c'è da soddisfare, credo che potremmo lavorare veramente tanto, insieme e anche, e anche molto bene. Bisogna aprire un po' la mente, bisogna usare la visione. E se mi permetti un'ultima battuta, perché so che i minuti sono, sono sì. condigentati per tutti, che Dai. se vuoi riprenderò dopo, permettimi di avere un moto di orgoglio di genere per la proposta che è stata presentata. E qui vi taccio. Certo. È vero, anche questo è importante, grazie Maruta, perché... L Europa ormai ha tante donne nei posti chiave, c'è la presidenza della Commissione, ma anche la presidenza della Banca Centrale Europea, eh, la commissaria della concorrenza, quindi buona parte dell'Europa è, è in mano alle, alle donne adesso. Eh, eh, speriamo che funzioni, sembra bene. Parliamo adesso invece, passiamo a, a un settore che è stato fortemente colpito da questa pandemia, che, che è il turismo. Eh, Passiamo ad Antonio Barrega, il direttore generale di Stato del Turismo. Lorenzo, non so se vuoi mostrare i risultati sì. del sondaggio. Sì, volevo solo dire prima, però eh, mostriamo il sondaggio che sono arrivati i risultati. Se lo puoi mettere online, le imprese italiane sono in condizione di cogliere l'opportunità del piano della Commissione, sì per il 37%, no per il 21%, 42%, non so. Quindi insomma c'è... Non C'è questa grande sicurezza che l'Italia si riuscirà a, a cogliere l'opportunità. Vediamo la fine del dibattito, se, <coughs> se i portatori saranno più tranquillizzati dai nostri panel. Eh, prego, Antonio so che c'è il turismo, e eh, purtroppo per noi in cui in Europa oggi è stato un dibattito in Parlamento, in Italia stanno arrivando nuovi provvedimenti legislativi. Cosa, cosa ne pensi tu? questo piano che all'inizio di questo piano? Timmermans Sparò, il 20% deve andare al turismo, però questa, questa, questo dettaglio, diciamo, eh, non, non c'è nei documenti Cosa ci dice può servirci? Ma, Lorenzo, innanzitutto eh, io aggiungerei un'altra un risposta nel quesito che avete inviato. Che dipende. Perché la misura in cui le imprese riusciranno ad utilizzare questi finanziamenti non dipende soltanto dalla loro capacità di attingere o meno, dipende dal modo in cui ovviamente saranno preparati diciamo queste le, le modalità di accesso a questa tipologia di fondi, la tempistica se non finiranno in, in burocrazie infinite e lo diceva prima eh, Mariuccia eh, che poi finiscono per rallentare notevolmente eh, tutte le tutti i lavori che eh, in questo periodo stiamo cercando di portare avanti sia a livello privato, con le imprese, che a livello pubblico. Quindi sì, io avrei aggiunto anche dipende. Eh, certo che dal punto di vista di Confindustria io ti posso rispondere sì, siamo tutti pronti. Eh, però se ti posso fare l'esempio di quello che è successo in Italia in questo periodo, noi nel Decreto Cura Italia, eh, che è il primo strumento che il nostro Paese ha messo in campo per eh, dire incontro alla, alla pandemia, ci sono tutta una serie di, di cose, che non siamo, di strumenti che non siamo ancora riusciti a utilizzare. Eh, la stessa cosa sul decreto liquidità, è stato scritto in fretta e furia, mancano tutta una serie adesso di circolari attuative e, e le imprese non riescono ad ottenere per esempio la liquidità, nonostante stiano seguendo tutte le prescrizioni che sono state preparate dalle istituzioni. Quindi non è un tema di essere, di essere pronti o meno, è un tema se gli strumenti che poi vengono creati per utilizzare questi, queste risorse funzionano o meno, è un tema diverso. Allora finisco, cioè mi collego al tema principale. Allora, la condizionalità che l'Unione la Commissione ha posto sull'utilizzo di questi fondi può essere utile. Cioè, io questi soldi te li do, te li do una buona parte, tra l'altro a fondo perduto e non è irrilevante in questo periodo, però mi devi spiegare poi come dai questi soldi. Perché se utilizzi gli strumenti attuali, è molto probabile che questi soldi alla fine non arriveranno dove devono arrivare, non arriveranno nei tempi in cui devono arrivare e non verranno utilizzati forse per le cose che servono davvero in questa fase. Capisco l'approccio della Commissione. È corretto, noi siamo, un siamo il paese forse con il sistema burocratico più complesso e ingolfato del pianeta e siccome siamo il primo paese eh, per dotazione finanziaria di questo, di, questo, di questo strumento trovo corretto che la commissione dica mettete in, pian, in campo un progetto serie di riforme fiscali del lavoro sulla giustizia, sulla burocrazia e, e piano piano vi daremo, vi daremo queste risorse quindi questo è un approccio corretto sul tema che riguarda invece il nostro settore noi purtroppo eh, stiamo vivendo il per, per, il momento peggiore della storia del, del, del, del, dell'industria turistica, ma da sempre, da quando nasce. <ride> Quindi, non abbiamo nemmeno gli strumenti per, per capire come uscire da questa situazione. Nonostante la nostra sia l'industria più resiliente al mondo, perché è un settore che non ha mai smesso di crescere, nemmeno nei periodi peggiori dopo gli attentati terroristici, le Torri Gemelle, la primavera è arabe con tutti gli attentati che ci sono stati in Spagna, in Francia, non il settore ha continuato a crescere un 5% l'anno stabile, con punte del 10% in tante destinazioni mentre quello che è successo quest'anno quest è, è qualcosa che ha completamente azzerato a livello planetario l'industria del turismo perché ha colpito la parte più sensibile della, eh, diciamo dell'attivatore della nostra industria, che è la volontà di partire non la possibilità perché le possibilità piano piano torneranno. Quello che invece in questo momento stiamo registrando è che la gente adesso ha paura di partire. Non sta scattando quel meccanismo che scattava normalmente, ma a livello, a livello psicologico è abbastanza comprensibile. Dopo gli attentati era, vabbè, è successo e quindi adesso lì non succede più. Come dopo il disastro della costa Concordia ci fu un'impennata di prenotazioni per le navi da crociera. E così via, invece in questo caso è successo e sta succedendo, succederà, quindi io non sono sicuro, non, non, non prenoto, non, non so cosa potrò prenotare, non so se potrò partire, non so quando potrò partire, quindi siamo in una situazione che non ci consente nemmeno di fare delle previsioni. E la Commissione ha stimato le perdite per il settore del turismo europeo, dato che probabilmente si avvicineranno sui 400 miliardi di euro le perdite del settore dei trasporti e del turismo, che sono due settori intimamente collegati, non c'è uno senza l'altro. Noi, cioè noi siamo intimamente legati al mondo dei trasporti, tant'è vero che fanno parte di Fede del Turismo Confindustria, le ferrovie dello Stato, i porti turistici, i bus turistici, gli aeroporti, eh, le società di noleggio auto, eh, i cantieri nautici. Noi siamo intimamente legati all'industria dei trasporti. Se si fermano loro ci fermiamo noi, perché dove non c'è trasporto non c'è turismo, ma purtroppo è anche il contrario, dove non c'è turismo non c'è nemmeno trasporto. Adesso è arrivato il decreto rilancio, io sono stato oggi tutto il giorno alla Camera, abbiamo avuto questo ciclo di audizioni con la Commissione Bilancio, perché ci aspettavamo, questo famoso bridge, noi lo aspettavamo adesso, e questo bridge doveva metterlo lo Stato italiano, ma non sui fondi europei, noi dovevamo purtroppo indebitarci un po' di più e utilizzare un po' meglio le risorse che avevamo. Il decreto rilancio ha una dotazione finanziaria molto, molto insomma, abbastanza corposa. Peccato che non ha centrato gli obiettivi. Eh, questo l'abbiamo detto pubblicamente. Oggi siamo su Sole 24 Ore e lo scriviamo a chiare lettere. L'abbiamo detto ai deputati, ai senatori, al governo. Eh, ma l'abbiamo detto non come, solo come Fedelturismo Confindustria, l'abbiamo detto come Confindustria, come sistema di rappresentanza delle imprese perché questo decreto rilancio ci doveva servire per arrivare a aggrapparci a questo recovery fund, a questo piano da 1800 miliardi della Commissione Europea, delle istituzioni europee, distribuito su più strumenti, e quindi darci quella boccata d'ossigeno che ci consentiva appunto di programmare con calma, poi eh, creare quel link con, quelli, con quegli strumenti là. E Però questo gancio ci sta mancando, cioè questa diciamo, boccata d'ossigeno per arrivare nella migliore delle ipotesi a ottobre se i, se i paesi troveranno l'accordo entro luglio, eh, ma lì il bridge mi pare che sarà molto limitato, si parla di 11 miliardi di euro, ma a questo punto ragioniamo già per la primavera del 2021, eh, io non so adesso onestamente in queste condizioni quanta parte del tessuto imprenditoriale italiano, le, de, della mia filiera ma non solo della nostra riuscirà a sopravvivere. E questo diciamo non è che noi stiamo facendo la classica eh, lagna eh, perché vogliamo i soldi o perché qua ci sono delle imprese che, che sono chiuse da mesi, ci sono delle imprese che hanno, eh, sono chiuse per decreto, ci sono quelle che non sono state chiuse per decreto, ma non lavorano perché non possono lavorare, perché non hanno clienti. Gli aeroporti sono sotto il 90%, 95% di operatività in meno. Stessa cosa i treni. La, la nautica non ne parliamo gli alberghi sono vuoti perché non ci sono non c'è movimentazione eh, stabilimenti balneari, tour operator agenzie di viaggio eh, c'è un mondo enorme, i parchi di divertimento i parchi a tema, gli impianti di risalita in montagna eh, le, le terme, eh, il turismo dello shopping che vale 32 miliardi di euro, cioè, stiamo parlando di, di un'enorme un fetta dell'economia del nostro paese che è attivatore di tantissime altre filiere che non sta che non sta lavorando, non sta producendo, e, e, e di cosa vive in questo momento? Vive di moratorie e sospensioni. E queste moratorie ti dicono che tu quelle tasse, le tasse adesso non le paghi, ma le dovrai pagare. Ma le dovrai pagare su che cosa? Su dei redditi che non hai prodotto. Quindi il paradosso è che in questo momento gli alberghi dovranno pagare ad esempio la tassa sui rifiuti, su rifiuti che non stanno producendo perché non stanno lavorando, o dovranno pagare tasse di concessione su suoli che non stanno utilizzando, e così via. Quindi io, noi guardiamo con grandissimo interesse questo piano della Commissione. È un piano ambizioso, e diciamo, apre finalmente la strada a quel progetto di condivisione, che tanto, tanto diciamo, discusso negli anni scorsi, ehm, delle perdite, no? non soltanto del, dei vantaggi, perché un'unione è tale soltanto quando eh, cerca di. Eh, fare in modo che si condividano non soltanto gli aspetti positivi, ma anche, ma anche quelli negativi. Però eh, i tempi purtroppo non, non coincidono. Non, non, non... La tempistica di, di questi strumenti temo che per molte delle nostre imprese arriveranno troppo tardi. Troppo tardi se nella fase di conversione del decreto rilancio non verranno accolte molte delle cose che abbiamo chiesto o se il governo nel frattempo, come pare, abbia deciso, Insomma, deciso, come pare, stia discutendo, un, faccio una, un decreto turismo ad hoc con una dotazione sostanziale di risorse, da maggior parte a fondo perduto ovviamente, perché stiamo parlando di imprese che non, hanno, non si possono eh, diciamo, indebitare per pagare eh, tasse che sono state sospese e, e, e in questo momento, tra l'altro, poi la cassa integrazione per molte... Le, per moltissime imprese del settore del turismo, perché poi questo decreto di rilancio ha commesso un errore enorme. Non scendiamo più nel quel dettaglio, del... magari nel secondo turno? Che so... Come no? Certo, no, volevo soltanto dire che quando si parla di imprese del turismo si commette un errore che è quello di limitare, e questo anche a livello europeo bisogna stare molto attenti che non, che non succeda, limitare il cerchio al, al settore alberghiero, a quello dei tour operator, delle terme, di pochi altri settori. Noi in federal Tourism abbiamo 22 filiere, 22, quindi quando si parla di imprese del turismo bisogna considerare 20, al, almeno 22 categorie. Ok, ti, ti ringrazio, mi pare che su alcuni problemi eh, sei d'accordo con Naruccia eh, Peroni. Ora sentiamo chi ha una filiera veramente lunga. Che ieri Italia appunto, eh, dov dov dovresti attivare il microfono, ti, è eh, ti ringrazio di aver aspettato fino adesso, prego è il tuo turno, Tu visto che hai accolto con favore il provvedimento della, della commissione ma hai qualche preoccupazione per la PAC, le etichettature? prego. Ma eh, Grazie, grazie innanzitutto dell'opportunità di un dibattito eh, finalmente non ideologico perché non che mi sorprenda ma all'annuncio della Commissione subito l'Italia si è divisa come spesso accade tra gli entusiasti sostenitori a prescindere di qualunque cosa l'Europa faccia e poi invece gli inguaribili detrattori che, non sono, che al contrario appunto, criticano a prescindere. Io credo che invece questa proposta mai come ora Meriti un approfondimento. Due parole sul settore, il settore, solo per darvi un'idea. In Italia prendendo dalla produzione agricola e finendo alla distribuzione e ristorazione, vale 538 miliardi di euro con 3,6 milioni di lavoratori. Un settore che eh, molti credono non abbia sofferto semplicemente perché è stato sempre aperto. Ma eh, come chi gestisce un'azienda sa, non è che rimanere aperto vuol dire non soffrire, è in realtà è un settore che ha sempre fornito. Uh, i prodotti a scaffale, ma uh, uh, soprattutto con la chiusura della ristorazione ha avuto e sta avendo un sacco di problemi, il 30% del fatturato in meno, i nostri vini che vendono il 40% in meno, crollo dell'export, il turismo, il turismo è qualcosa che porta indietro un mondo, soltanto di consumi alimentari, la ristorazione, pensate, fa 85 miliardi in questo paese, di cui 30 miliardi da turismo, metà italiano e metà Straniero. Quindi è tutto così correlato che eh, non c'è eh, sicuramente eh, da, da, da sorridere in questo periodo neanche per il settore agroalimentare. Detto questo, tornando sulla proposta, io credo appunto senza nessuna ideologia eh, non si possa fare a meno di eh, capire che siamo di fronte a qualcosa di completamente nuovo, di un passo avanti importante che piaccia nell'integrazione europea, un bond che dovrà essere fatto per reperire sui mercati che finalmente rappresenta il rischio sovrano europeo, non ci sono come nei precedenti azionisti, garanti degli stati membri, eccetera. Quindi finalmente l'esecutivo eh, comunitario dopo 60 anni va sul mercato e eh, acquisisce di fatto autonomia finanziaria. E rispetto a questi chi può non essere contento? Io credo che sia una cosa di cui essere soddisfatta anche per le generazioni successive. Eh, la condizionalità, ma la condizionalità è una benedizione. Questo è un Paese che qualunque sia il governo non riesce a riformarsi. Credo che eh, non sia mai come ora attuale la necessità di una riforma della giustizia civile, come quella che richiamava sicuramente la Commissione, una riforma di una burocrazia che eh, vediamo per motivi, per responsabilità non solo proprio, ha di fatto impantanato tutte le buone volontà della risorsa del, del decreti che dovevano essere a sostegno delle aziende Gra tante risorse davvero eh, messe da parte dell'Italia tanti programmi forse troppo frammentati con poca visione strutturale ma che non sono arrivati a terra io eh, al di là di Fidel Italia, sono amministratore delegato di un'azienda eh, che fa oltre 2 miliardi di, di, di fatturato e eh, hai una struttura per difenderti nei momenti di crisi ma la stragrande maggioranza è fatta di piccole aziende a cui è mancato l'ossigeno e che per questa burocrazia incredibile per una scarsa visione perché era facile capire che se tu hai delle banche a cui affidi la gestione e non dai poi una malleva è chiaro che non saranno beneficiari dello Stato come nessuno al di là degli atti di amore può richiedere detto questo quindi condizionalità ma magari eh, se va nel senso di ammodernare il Paese. Vuoi soldi? Usali per ammodernare. Non sono ossigeno di liquidità che serve alle aziende, non, non in prospettiva. Quindi il fatto di averli dedicati a certi settori, aver preteso delle riforme concrete in settori per noi eh, arretrati, ripeto, è, è una cosa soltanto positiva. Ma pensiamo solo allo sforzo che sta facendo e alla reazione che c'è stata per agganciarci all'attualità del presidente Conte che si può dire tutto ma il diritto amministrativo lo conosce e sa che se non si modifica se non si toglie questo terrore della firma del pubblico funzionario se non si modifica il reato di abuso d'ufficio di responsabilità erariale ma se io fossi al posto suo io sono il primo a criticare una burocrazia immobile se io poi mi devo assumere la mia responsabilità personale ci penso dieci anni prima di firmare quindi serve condizionalità la commissione lo impone grazie e benvenga. La parte mezza vuota del bicchiere che io vedo e che eh, ho espresso. Se io firmo un contratto per prendere dei soldi e restituirli, non lo firmo eh, per la parte che lui prendo senza sapere come li restituisco. Quindi, al di là della valutazione positiva, come devono tornare indietro questi soldi? L'Italia avvantaggiata dal fondo perduto per quota parte, come avete ricordato, perché ha avuto i disastri peggiori, non perché per questioni di simpatia. Ma come dovrà ripagare questi fondi? E parlo del fondo perduto. Il fondo perduto comunque dovrà essere restituito dalla Commissione degli Investitori e si è già detto che dovrà essere restituito attraverso tasse europee. Bene, mi piacerebbe che prima di esultare o eh, diciamo eh, criticare si chiudesse il pacchetto. Il pacchetto si deve capire la negoziazione con gli altri paesi a cosa porterà. Devo dire, ho apprezzato la sottigliezza con cui il commissario Gentiloni ha ricordato ai paesi più riottosi e frugali che forse nell'ambito di, di una discussione complessiva si potrebbero anche rivedere delle misure fiscali di frugalità e fiscale eh, che alcuni paesi sfruttano a proprio vantaggio. Quindi non mi aspetto delle grandissime opposizioni, ma oltre ad avere il quadro di dove arriveremo con la negoziazione si dice come restituiamo i soldi. Si è parlato di web tax, si è parlato di tassa sulle emissioni di CO2, si è parlato qualcuno anche di sugar tax. E qui le preoccupazioni aumentano. Aumentano legate al, al settore che rappresento perché eh, Timmerman non è stato particolarmente positivo, comunque vicino al modello italiano, quando ha presentato la Farm to Fork Strategy della Commissione, ha cominciato a dire andiamo verso un modello sano e sostenibile, fantastico, è quello italiano, produciamo meglio qualità e inquiniamo di meno, no, però andiamoci con grande innovazione, andiamoci azzerando le emissioni di CO2 che l'agricoltura fa, andiamoci con le scorciatoie della fake meat o della fake cheese in cui poche imprese di laboratorio, alcune delle quali olandese, guarda caso, potrebbero sostituire in un futuro apocalittico milioni di agricoltori. Beh, quella non è la sostenibilità che ci interessa, quello non è il modello italiano. Quindi il fatto di dire domani ci saranno delle emissioni, delle tasse sulle emissioni, bene, l'agricoltura per forza avrà anche lei le sue missioni, anche se siamo la sua sostenibilità, allora, che vuol dire che penalizzi quel versante? Parliamone. Il fatto di mettere una tassa che, che ipotizzata anche questa, influenzi e guidi i comportamenti alimentari. Io non ho bisogno di un olandese che mi guidi nei comportamenti alimentari, eh, dicendo che il prosciutto di Parma e il, il parmigiano reggiano con Nutri-Score diventano male assoluto da penalizzare magari con la tassa. Quindi, ritorno al quadro generale senza parlare di food, grande passo avanti nell'integrazione, ehm, lungimirante perché finalmente, anche se non hanno funzionato, purtroppo, le, ma per la difficoltà di, di scaricarli a terra, le misure nazionali dovevano servire a dare ossigeno Adesso serve qualcuno che ha l'ossigeno di avvisione, quindi un'impostazione che si basa sulle imprese e che da, impone di usare dei soldi per una crescita che non sia appunto la mera sopravvivenza, anche se concordo con il dottor Barreca, che se prima rimangono tutte morte a terra, poi le strategie di lunga visione ovviamente non le fai. Quindi io direi chiudiamo il cerchio, capiamo come questi soldi dovranno essere restituiti, non si firmano cambiali in, in bianco sulle tasse europee alla Commissione, le stabiliamo ora, stabiliamo qual è il modello verso cui dobbiamo andare, allora poi il, il pronunciamento sarà assolutamente più, eh, più coerente, basato su degli, elementi, su degli elementi certi. E chiudo dicendo io al vostro eh, quesito ho risposto sì, le imprese italiane sono pronte nel caso in cui siano esse a poter disporle, interloquire, fare programmi e progetti per l'utilizzo di queste risorse. Se invece, ripeto, si passa attraverso una burocrazia da un lato terrorizzata dalla firma, dall'altro frammentata e polverizzata, allora probabilmente eh, di questi eh, 82 miliardi ne prenderemmo e ne vedremmo davvero molto pochi ecco Grazie Luigi Scorza stanno arrivando le prime domande mi pare che da parte di tutti e tre ci sia una, un accordo sulla necessità di, di, di riforme soprattutto eh, cioè che si può funzionare se l'Italia ci dà gli strumenti, gli dà gli strumenti per fare Dunque, arriva una prima domanda che è un po' di carattere generale, eh, non so se qualcuno in particolare ha voglia di rispondere. Carlo Giannone, ex professore associato di economia pubblica dell'Università del Sanglo, chiede se secondo voi è possibile immaginare una moratoria dei debiti esterni dai paesi del sud Europa, tra cui l'Italia. Eh, una misura che i ministri studiosi ritenevano utile già nel, nel 2008. I debiti esterni, immagino, i debiti che l'Italia ha potrebbe essere una, una, una cosa utile a, a vostro giudizio se il governo si liberasse di un po' di debiti nel eh, debito pubblico, che in questo momento è una chiave il debito pubblico, mi pare che in Germania, ad esempio eh, hanno potuto approfittare molto bene dell'allentamento eh, dell delle regole sugli aiuti di Stato perché c'è uno Stato che ha tanti soldi da mettere sulle cose e quindi eh, sugli investimenti e quindi hanno potuto fare il 47% degli aiuti di Stato di questi due mesi sono stati fatti in Germania perché in Germania c'è i soldi per farlo. Ecco, ritenete che in questo momento sia... È... In caso di intervenire sul debito, eh, sul debito verso il peso, soprattutto come dice il professor Cannone, oppure è una, un problema che c'è e che, eh, che però non, non deve essere risolto oggi. se c'è qualcuno che di voi che vuole dare un'opinione. Un io non ho le competenze ovviamente per rispondere in maniera tecnica, però credo che sia un po' difficile in, questo, in questa fase chiedere all'Europa di, di fare questo, anche perché questa, la maggior parte di questo debito è, è legata a delle scadenze e ci sono dei creditori che ovviamente aspettano di riscuotere gli interessi a queste scadenze. Quindi questo purtroppo non credo che si possa fare unilateralmente, a meno di, perché poi sai, sospendere, cioè, quindi sospendere esattamente eh, il debito, un debito sovrano di fatto, perché di questo si tratta di una parte dell'Unione Europea eh, non credo sia mai stato fatto prima. Significa dire ai creditori i soldi che mi hai dato io te li dovevo dare, o gli interessi adesso, te li restituisco fra cinque anni. Eh, non so, non lo so. Poi, magari tecnicamente sta in piedi, magari fosse possibile. Se fosse possibile, ci libererebbe da un peso enorme e ci consentirebbe di ripartire con le gambe libere. Eh, quindi, se, se il professore pensa sia possibile, io. Ma ci metterei no. la firma immediatamente eh, a Maruccia vorrei chiedere eh, questa domanda mia perché tu sei stata la prima a parlare di eh, nuove regole ma non hai detto nulla su invece su questa condizionalità posta dalla commissione eh, di soldi in cambio di riforme eh, della quale invece sono molto soddisfatti sia Luigi Scordamaglia sia Antonio Barreca eh, in questa fase secondo, secondo te è utile credo che tu, tu, tu parli di questa discontinuità in particolare nel tuo settore forse una riforma che dia continuità potrebbe convincere la Commissione a dare più soldi per il digitale, per quale siamo indietro ma, ma tanto allora, sicuramente la matrice è molto complessa eh, le riforme sono benvenute se sono riforme illuminate per quanto riguarda il digitale, ti ricordo che non più tardi dell'agosto dello scorso anno, eh, proprio al primo insediamento della nuova commissione, era stata proposta l'idea di un fondo da 100 billion per ehm, aiutare le scale up europee, per creare i tech giant europei. E questo ritengo che sia... Eh, una delle, delle, delle, delle, delle riforme, se vogliamo chiamare anche questa riforma, più importanti che abbiamo sul tavolo. Perché in questo modo si riesce a, a contrastare l'egemonia delle piattaforme, dei giganti d'oltreoceano oppure eh, di quelli con gli occhi a mandorla. Quello che a noi manca nel digitale in Europa è avere un'industria un digitale in grado di competere con il resto del mondo. E anche qui, se poi sai c'è dietro anche tutto il, il discorso del, del, della digital tax, eccetera. Sono stati fatti forse eh, degli errori di leggerezza in passato non pensando, non credendo che il digitale potesse avere lo sviluppo che in realtà si vedeva da subito che, che aveva. È, è un'infrastruttura importante, un'industria importante, un'industria, lo dicevo anche prima, che può trascinare tutte le altre e quindi... Può, avere, può, può giocare un ruolo, vorrei dire, necessario in, in, tutta questa, in tutto questo quadro, in tutto questo, in questo scenario. Non, non, non può non essere considerata un'industria strategica come, come ai tempi è stata considerata tale quella del, del, del, del come si chiama, eh, aerospaziale, eccetera. Diciamo che abbiamo fra le mani un, un, un argomento importante e ha bisogno di visione, ha bisogno di, di, di coraggio, ha bisogno di, di, di, non avere, di non avere limiti. E quindi ritengo che ci possiamo giocare una bella partita. Io nel 2013 potevo andare in Silicon Valley con, con la mia azienda, Tenete presente che Facility Live è una, una scale-up tecnologica con brevetti in 46 paesi nel mondo e una, una, una raccolta di capitale, tutto il privato, tutto italiano, di 50 milioni. È una company valuation di 225 milioni. Avevamo l'opportunità di portare in Silicon Valley e da là avviare una grande avventura. In realtà nel 2013 abbiamo fatto una scelta diversa, controcorrente perché abbiamo iniziato a sentire il, così, il diffondersi dell'idea del digital single market, cosa in cui io continuo a credere, cioè questo mercato unico digitale che potrebbe fare dell'Europa veramente il mercato più ricco e importante al mondo con i suoi 540 milioni di abitanti. Eh, un po' meno adesso perché gli inglesi sono i grandi, sono sì, andati. certo. È arrivata una domanda... Eh... Che è certamente per Luigi giusto da maglia, e io non so bene come si colleghi al nostro tema, però eh, te la leggo perché la nostra ascoltatrice Serena Laudisa la pone. In tema di filiera agricola, come valutate il fondo di 30 milioni di euro destinato alla cambiale agricola, prestito a tasso zero per imposto massimo di 30 mila euro? Ismea ha aperto l'8 maggio, chiuso il 20, l'accesso del portale dedicato alle richieste dopo averne ricevute oltre 7500. Non so, però, non lo so come questo si possa incastrare con uh, il corso dell'intervento europeo. Beh, no, non si, non si incastra con l'intervento europeo, però eh, diciamo che ehm, è, è sicuramente apprezzabile l'iniziativa. Ehm. Riprende però forse, e quindi sono, sono assolutamente soddisfatto che, che Smea lo abbia fatto, ripete però un pochino forse le iniziative fin troppo frammentate e di dimensioni inadeguate, anche se Smea non poteva fare di più, a cui abbiamo assistito in questi giorni. Faccio, faccio l'esempio... Più che della, uh, un esempio analogo uh, avrete letto la questione dei DPI, del contributo del credito d'imposta DPI che doveva delle mascherine o che doveva uh, um, diciamo aiutare le aziende ad implementare questi sistemi all'interno dei propri impianti. Beh, è andato esaurita il plafon di 50 milioni in... Uh, meno di un secondo, cioè 3.000 aziende sono riuscite solo quelle che facevano dalle 9 alle 9,01, quindi tutte al di sotto del secondo e alle 9.30 c'erano richieste per oltre un miliardo, quindi eh, non so poi come effettivamente eh, con Ismea questa si sia declinato, eh, ma credo che anche lì eh, le risorse siano state notevolmente inferiori rispetto alle disponibilità con tanta partecipazione di chi poi non riesce ad arrivare. Ripeto, non so bene com'è andata la misura, sono contento che ci sia stata, ma serve oggi programmare delle misure più strutturate che non generi frustrazione in chi resta fuori perché potete immaginare come a chi è arrivato al 9,02 delle aziende si è rimasto fuori per oltre un miliardo, la sensazione di frustrazione, e forse sarebbe stato meglio in quel caso non farlo per niente. Quindi tutto quello che è programmazione, tutto quello che esce finalmente dall'emergenza dall e spinge un Paese che vuole utilizzare delle risorse a programmare il proprio futuro, anche attraverso una condizionalità, non è una condizionalità di rispetto dello zero virgola, è una condizionalità che ti dice ce l'hai un futuro, se vuoi costruire il tuo futuro ti do i soldi, se vuoi mutualizzare un debito passato non te li do, semplice. Certo. Eh, arrivato adesso abbiamo solo sei minuti, per cui vi chiedo veramente un flash a tutti quanti, poi andiamo all'ultimo sondaggio e chiudiamo. Andrea Mariani chiede e i lavoratori quando dovranno essere riassorbiti? Il Fondo Europeo sure, sure è stato usato, questo è il Fondo Europeo, per finanziare la cassa integrazione al fine di non disperdere di non eh, i lavoratori esperti. Delle, delle Ecco, se con un flash mi potete dire, Barreca è. Barreca è... Terroni e Sordamaglia, in questo ordine un flash mi dite cosa, cosa ne sarà dei vostri lavoratori e se, se si sta usando questo fondo su, SURE, SUA sure, se l'Italia vi ha dato il governo vi ha dato qualche segnale No, noi al momento stiamo utilizzando gli strumenti di sostegno a reddito ordinari tra virgolette e quindi non stiamo attingendo a a fondi diversi da quelli eh, della Cassa Integrazione, della Cassa Integrazione in deroga e del Fondo Sostegno al Reddito, eh, che sono strumenti che erano nel nostro ordinamento, con eh, adesso un ampliamento della dotazione, che però dicevo prima hanno notevolissime criticità. Quindi ad oggi, su fatto, 100 il numero di richieste fatte, solo un terzo risulta evaso e con i pagamenti che in moltissimi casi ancora non stanno arrivando. Quindi no, noi non abbiamo ancora utilizzato questi fondi. Grazie. Caroli? Beh, allora, è sicuramente un problema, è iniziato come un problema e continua a essere un problema. Noi, la mia azienda, fortunatamente, non ha avuto bisogno di fare ricorso alla casa integrazione perché in questo momento così sfortunato un po' per tutti il digitale ha avuto un'accelerazione quindi non, non, non siamo ricorsi a nessun tipo di di, di aiuto di supporto in, questo, in questa direzione oltretutto ehm, siamo anche fortunati noi che lavoriamo nel digitale anche per un'altra questione perché io ho messo la mia azienda dal 21 di febbraio da quando si è sentita la notizia dei, dei turisti cinesi in smart working e ho già preventivato di tenerla fino a settembre. Siamo strutturati possiamo farlo, abbiamo un'attività che ce lo permette. Certo è che non è, non è facile per gli altri non è per niente facile e ripeto. No, I balneari non possono farlo? No, no, no, no ma, sono, ma mica solo loro, mica sono loro No, perfetto no, no. eh, Il vostro settore ha risentito parecchio invece eh, come eh, Allora, in termini di occupazione se per Pensiamo all'industria alimentare, al settore primario dell'agricoltura. Certo, non ci sono stati sostanziali casse integrazione, se non per aziende che erano finalizzate a servire la ristorazione. Anzi, da un punto di vista agricolo, abbiamo il problema opposto. Non abbiamo sufficiente manodopera per l'interruzione dei flussi e questo sta generando delle gravi perdite nei campi. C'è però il settore della... Ristorazione che invece ha drammaticamente dovuto utilizzare e non è stata neanche sufficiente la Cassa Integrazione, la CIG eh, in deroga o il FIS messo a disposizione. Il Fondo europeo eh, credo che sia un fondo che non si sostituisce alla nostra Cassa Integrazione ma semplicemente un prestito agli Stati per finanziare i rispettivi strumenti. Quindi credo poco, proprio che verrà utilizzato. Però anche lì bisogna capire che non si gestiscono questi aspetti con dirigismo da burocrate. C'è stata una norma assurda che ha detto che in Italia, correttamente, fino al 17 di agosto non si può licenziare. Dopodiché è stata fatta un'altra norma che dice che però la cassa integrazione, se la usi tutta, puoi fare solo 9 più 5 settimane. Quindi molti sono arrivati ai primi di luglio con due mesi di divieto di licenziamento e senza cassa integrazione per le piccole aziende vuol dire porta i libri in tribunale adesso stiamo cercando di correggere questa, questa discrepanza ma ripeto non è per decreto che si sana la disoccupazione non è dicendo a un'azienda non licenziare che crei lavoro quindi una visione non, un po' più lungimirante se ci aiuta l'Europa ad averla, cosa ancora non ha fatto, eh, ben venga. Ok, allora io rimanderei, con la maglia, rimanderei rapidamente in questo in istante il sondaggio, così mentre facciamo i saluti la gente può rispondere al, al sondaggio. E ricordiamo, certo, questo sondaggio ha solo tre domande, non c'è l'opzione se il governo fa la sua parte, ma diciamo in condizioni, non era riferito che, che le aziende non sono capaci di fare, e eh, eh, eh, eh, eh, le condizioni generali eh, potevano fornire questa opportunità. allora intanto che arrivano i risultati del sondaggio. io eh, ringrazio tutti quanti ringrazio eh, Antonio Barreca di Sede e Turismo Ma, Ma, Ma, Maruccia Terroni di Fassini Sirae Luigi Scordamaglia di Filiere Italia per questo dibattito è stato molto interessante da quale mi sembra successo sostanzialmente che o il governo italiano fa la sua parte seriamente molto in fretta soprattutto anche per un ponte prima che arrivino i soldi europei oppure questi soldi europei potrebbero arrivare come si diceva una volta eh, a babbo morto, cioè quando molte aziende non sono più assolutamente in grado di rimettersi in carreggiata soprattutto appunto eh, ricordava una grande azienda come la sua che lavora in tutto il mondo ce la fa L'azienda dei ce c'era fa, ma tantissime delle aziende di Barrega diceva che per la prima volta adesso il turismo risente pesantemente di un fattore esterno che non ha sentito con i con le strade di Amocia, che non ha sentito con le strade a Londra e così via. E ecco, sono arrivati i ecco, risultati del sondaggio, c'è fiducia in voi, siamo arrivati al 69%, quindi avete guadagnato un 30%. Di, di consenso, avete dato fiducia di conoscersi tra cittadini e imprenditori può essere utile volte e no solo il 13% quindi ci lasciamo con questa nota di ottimismo, ringrazio ancora tutti quanti, e ringrazio il nostro CEO Stefano Di Persio, Antonella Dentro in regia e vi saluto e al prossimo evento di prossimo Smart Eventi di... Ciao a tutti, buonasera serata